Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su New Super Mario Bros U Deluxe In questa parte... Allora, ehm... un attimo, vi ricordo di iscrivervi, ecco <ride> Perché la maggior parte dei visualizzatori non sono... Visualizzatori? Sì um, Dei spettatori, ecco uh, Non sono iscritti, quindi voi vi dovete iscrivere così gioinate il 17% e anche, non so cosa avete con uh, il primo video che, ha, che è mai uscito sul canale di New Super Mario Bros. Wii. Cioè, ogni giorno ha tipo 20 views quel video. Ok. <ride> Comunque in questa parte finiremo il mondo 3 acque frizzanti. A partire da adesso. Iniziamo subito con una casa todd. Che gioia, guarda. Todd Bu. Todd. relitto boo. infestato. Una casa okay. Todd. Boo. Ah, è vero, uh, questo non è proprio una casa Bu, ma è un relitto. No! La mia ghianda! La mia ghianda Veramente in questo livello ci sono i fiori di fuoco Mi interessa, la ghianda è molto più utile perché puoi volare Mi ne frega i fiori di fuoco, basta imitarli nemici. No Ops, what a shame Looks like we're never gonna get that one che Vabbè, tanto qui non c'è niente di importante per E ora. Siccome Marco non vuole che mettiamo l'audio Io non sento né merito accidenti e quindi... Accidente. Aspetta, aspetta. Non aspetta. entrai, io non devo neanche vicino alla porta. Ah, sì. Questo è tutto da vedere. Ah no, questa è una seconda via, non c'entra. Eh, eh, Però com no come fai a salire? Eh, io... io, io in effetti è vero. <ride> <ride> io, io, io, io, io, io. Ok, basta, lasciamo perdere. Uff. Mio. Ovviamente. Lo Sempre deservo No, non te lo deservi invece In cosa Deservi tu eh, Morire I, i, i, i, i. Uff. Oddio, questi sono a intermittenza tipo. Intermittenza? Eh Sì, vanno uno mm. Una volta così Una volta Cosa stai pensando di fare? Non lo so, so. Volevo, volevo prendere un power up Ma sei appena visto che quello era un blocco fantasma? Ma come mm. si chiama? Blocco infestato oh, oh mio Dio Sì, oh, blocco, devo blocco morire. fantasma Uh, non aspetta, dovrebbe esserci certo più niente entra, visto che qui stava Non, qu non va... entra neanche fungo appunto Yes Ok Ok andiamo uh, Vi ricordo che nel caso Bu c'è sempre la l'uscita segreta oh, Sì l'uscita segreta del mondo E molto spesso la terza moneta è con l'uscita segreta quindi mm. Ah no In questo, in questo caso no E eh, ho detto molto spesso, non ho detto adesso Quindi mi ricordo che l'uscita segreta era un po' difficile in questo livello soltanto che eh. vabbè lasciamo stare. Aspetta, non dobbiamo seguire i cartelli, che stai facendo? E ora andiamo all'uscita normale. Sono evil cartelli sono evil. Oddio! Non <ride> avevo ah, visto il bu. Eh, lascia stare il B oh. Oh. Andiamo. Oh oh! Seguiamo l'uscita normale per ora. Aspetta Ok qua non c'è nulla. Eh, intanto abbiamo già preso tutto. Finghetto. No. No, ancora a differenza no. di 11 dalle tue vite Attento quel B che è tipo una spina oh, ecco ecco l'uscita Andiamo qui Probabilmente quella ah, è, è vero si sì, questa era proprio mm. falsa ecco, No aspetta mi sa Si sì, era quella falsa Era quella falsa Probabilmente falsa comunque mo Non dimmi che abbiamo preso quella segreta Sì quella quella lì con le monete è segreta Qui uh, Quella è la scala aereo ah, ecco. Uff, ok Quindi questa era uscita normale Adesso cerchiamo quella segreta Che dovrebbe essere easy Secondo me è la porta di giù semplicemente No la porta di giù abbiamo visto che si trasforma. No Quando, una quando entri in una, no, una porta le altre si trasfono così Quando entri in una porta le altre si trasfondo No non è vero Sì no E se no come, se no, come pensi di che funzioni? Non puoi entrare in più porta insieme non puoi entrare in più porte insieme semplicemente non me lo fa fare vabbè tagliamo l'uscita segreta ok ragazzi siamo dove c'erano le due porte vi ricordate Sì ma ti ho detto già che quella non si può attraversare proviamo allora va bene proviamo ma vale, proviamo e basta non guarda in giù vai dall'altra parte guarda dall'altra parte tanto un attimo voglio salire Oh. Ok, allora. No, <ride> è vero il blocco. <ride> Quella è. Allora, l'uscita okay, segreta quindi. è in questa stanza. Noi ne siamo sicuri. Almeno io non sono sicuro. Okay. Perché ti bolli? Aspetta. Perché volevo seguirti? Oh uh, oh uh, oh. Uh. No, niente. Meno male che ci sono queste bolle con i funghi. Ok, non portare da nessuna parte. Questo. Lì è vero, è lì. ecco <ride> Senza volerlo, ok. La probabilmente ci arrivate solo con un salto a parete. Easy. No, mi sono imbollato proprio durante la transizione. Ok, abbiamo preso una vita. Ora possiamo andare all'uscita all segreta. Quindi, l'uscita segreta al okay. marchio, tipo 6 minuti. Molto bene. Ah, wow, non ci date nemmeno una possibilità per, per prendere la vita. Vabbè, cattivo. tanto vi ripeto che non è indispensabile <ride> Ma io voglio la vita <ride> Ok, devi prendere, devi prendere uh, tre vite, mi sa Così arriviamo agli opposti Perché a che punto sto io? Tu sei a 42, io sto a 54 Ok, ora che andiamo a livello segreto Che porta a Bo, non me lo ricordo neanche Porta al mondo 7 Ok, andiamo <ride> è <ride> lunghissima la strada. Beh, non fare così, che, che si sente malissimo dal microfono. Eh, non lo so, appunto. Acque frizzanti verso il cielo, su un fagiolo. Sì. Eh, ok, qua ci sono le ghiande. Per fortuna Yoink. la ghiande, le ghiande? No, la ghiande, per fortuna. Ok, questa pianta ha delle foglie che spariscono. Appena le toccate E, uh, e scatta un timer che dopo un po' spari, Che dopo un po' fa sparire la. Ok, qua la, mi ricordo la, che avevamo avuto foglia. problemi a trovare una moneta stella Si, sì, ma era soltanto eh non, non mi spoilerò niente Ma era soltanto sì. E era oh, soltanto Era soltanto eh perché non posso oh, dirlo Oh, ah, oh ah, mi ha rubato la vita E detto Infamico. che a me servono tre Non ho detto che ti devo dare le tre vite Ho detto che ti servono Ora, mi, ora tu uh, mi devi no. No, no, no, no, è vero. Questa era un po' di... No, uh, sì, non lo è. Eh, appunto. Se c'hai la ghianda è la cosa più facile del mondo la prendere uh, Basta fare così. No, Please. oh no, sono morto. Ops. Che peccato, Siamo sono morto. Ma no, io non mi arrenderò così facilmente. Ah, ah. Invece si, sì. invece no, sono qua. Vai, Oop. ha take that. Ok, qua okay, no, dobbiamo entrare no. per forza. No? Okay. No, io, qui. Me lo ricordavo. Era, sì, era nascosta. Era una, era una in, quella lunga, lì era me. quella difficile. E nascosta di far non si vede bene. E tu mi hai preso. E ma io volevo farlo spingiamo. <ride> tu ce no, no, ne vieni no, no, sotto. No. Sì, sì, si sì, si sì. <ride> Che quella è molto facile la uh, penna. Se hai il coso, ma tanto stanno i Goomba. Ecco. È così che fai i pro, non. Sei la ghianda Sei la ghianda No <ride> Off camera amore LOL Tu okay. cerca di non morire Abbiamo camera. finito Perfetto Bello che è durato meno di due minuti E okay, ora c'è cioè, per la scala si usano queste foglie che sono Queste l'ultima è più lunga e quindi si può arrivare Perfetto ora ti servono 60 60 vite adesso ti servo 60 vite per cosa? Il contrario. Mm -hmm. No, perché sennò arriverei a 100. No, intendo non deve arrivare. Vabbè, non importa. Quindi così sblocchiamo il mondo 7 che raggiungeremo tra una decina di parti, probabilmente. Molto I'm di sure meno, Molto di meno in realtà. No, la porta al mondo 5, guarda. Anzi no, al mondo 6, me lo ricordo. Ah, io mi ricordo. No, oh, ho visto il fagiolo, e lo dicevo. Eh, vabbè, non va bene. Eh, sì, lunghi. beh, eppure, eppure il, il, il. Quello segreto del primo mondo era subacquea, ma mica porta al mondo 3. Vabbè, lo so. Ok, andiamo avanti. Nel mondo ovviamente. Se magari ci si sbriga. Ok. <ride> okay uh, Questo è un altro coso che fa pensare. uh, oh, il mondo è lungo invece no. Che perlomeno è Veloce. No, mm. Non lo prenderò più Yoshi. Perché? Perché basta. No. Hai nominato una parte dopo quella cosa che letteralmente è inutile. Oh grazie. Che Yoshi non è inutile. No, intendo è inutile nominare una parte dopo un... Lasciamo un stare quella cosa. <ride> no, io non ho beccato nessun nemico. Grazie, sei sì, molto utile, devo dire. Yey, ho preso io il tesoro. Per... Wow, uh... che bel tesoro! Perché queste? Perché il gioco <ride> lo sa che tu vuoi usare... Eh, cosa? Ti pilot. fa... Non ti fa... Eh, oh, no, intende, la intendo... La tentazione. Il gioco sa che tu, proprio tu, tu Marco... Ah. Vuole... Vabbè, elimina quella, si può fare. No, ho detto questo. Ok. Ah, vedi che, che bello ordinato l'inventario. Qualche ghianda, qualche... Yay. Qualche ghianda. che okay, ora non c'è più la cazzina, ora uh, vedi qual è il... Uh, si sì, è questo. No, lo so che è quello, è sempre quello in alto. E quando è a destra e a sinistra? Quello di destra. No, quello a sinistra. Uh -huh. Oh, grazie, dei funghi. Proprio non mi servivano, devo dire. <ride> perché si è sentito il suono del Yoshi che si gonfiava ma non si è gonfiava. <ride> Appunto. Uh, uh che bello. Diamo. Ma perché? No. No, no, no, no, il tuo Yoshi. Ma che me ne frega il mio Yoshi. Uno Yoshi normale che è molto meglio. No. Aspetta, mo quello lo prendo io. Ok, no. <ride> Eh, se non si è capito non si può prendere uno mio, mio Yoshi insieme a un baby Yoshi oh grazie eh, eh, appunto perché sennò sarebbe inutile il baby grazie, Yoshi grazie capitano Ovvio avevo proprio bisogno di questo tuo advice non lo lanciare ti prego ok veloce bye Vai. bye ti potevi no. imbollare lo so lo stavo per fare ma mi ero accorto di star per morire non prendere l'altro non l'ho fatto a presto ora dammi baby Yoshi no. nah. penso che me lo sarò tu hai sprecato il tuo penso che dopo tutto me lo ferrò. <ride> No. Uh, La cosa dovrebbe servirci per gli applausi finali? Soldi. Cosa? Guarda lo lascio il checkpoint così non bagni. Vai, vai, vai, corri, Ok, qua c'è l'altro Yoshi, quindi ce lo puoi prendere. Okay. Yeee. Solo che io volevo quel blocco. Ok, probabilmente abbiamo saltato qualcosa perché mi sembra un po' strano. Cosa cosa fai? Vai indietro. Va dentro. retro Spaglio uno un fungo se hai mangiato il Yoshi. No. Vale. Spero di no. no il mio baby Yoshi Ti ho mangiato le cose Ah quindi te lo potevi mangiare Ah io ti ho pure rubato Yoshi hai mangiato. <ride> non si sa cosa è successo in quella, in quella cascata Io lo so e anche Yoshi lo sa benissimo Oh andiamo cioè, no, Baby no, Yoshi no. ovviamente non sta a mangiare i, i frutti Uh, uh No mm. <ride> Stupidi pesci dovevi stare per morire Dovrebbe essere qui vicino L'ultima Meta stessa Oh mio dio Parkour Parkour Ah si sì, è vero Questo era con Yoshi Si fa con Yoshi E si, si fa così Oppure si fa così Vedi <ride> Perfetto Vedi si simbolla Easy Ah cacchio Questo fallo tu Sì mi io mi metto su quello in cui dovrebbe starci la stella, cioè questo. Invece no. Eh, la, la stella fa peso e distrugge la... Distrugge, vabbè. La fa bilancia. peso e la, la bilancia amore. Eh, eh, appunto. In poche parole. Bene. Ora si può speedrunnare. Oh. O forse no. Che okay, questo... ah, eh, cosa? Qu questa è già la, la fine. La, questa è la scala per la bandiera. Potevi anche darmi un passaggio? eh. No. No, tu. Che mi sa che il baby Yoshi è per il prossimo livello. In effetti, no, mi sa che proprio non si può usare il baby Yoshi nel prossimo livello. Uh, Se no, che l'hanno messo a fare? Non penso proprio. In questo livello è molto utile comunque. Eh, lo e so, poi ma uh, Yoshi già il prossimo il livello vabbè. mi ricordo che pure è pure subacqueo. Vedrai che utilità. Invece, sott'acqua si può usare. Ora gli smack passano soltanto da sopra perché quelli di sotto li abbiamo già distrutti è ovvio scoli dei ricciospini ok eh, i ricciospini sono dei nemici ah no non è, subacqueo, è visto? è qua allora, è utilissimo allora il è quello oshi. dopo che è subacqueo. ed è questo qui che hai inteso per utilizzare i baby Yoshi per quanto sono utili nice no bye bye salva il mio baby Yoshi non me lo salvo non posso fare nulla tanto è caduto in acqua vedi mo. Sì, o però no? sopravvive in acqua Ah quindi si può usare sott'acqua vero? Sì Good to know dentro Ok voglio andare a prendere la discesa Vai via Grazie Tieni. Ah è vero era questo <ride> gli... Posso tenerlo Guarda però. Era questo il livello in cui <ride> Guarda che bello usa... Cioè posso avere il livello di Yoshi con come... okay, no. mini okay, un minifungo e questo so... era il livello che ti dicevo che si usava il mini fungo non uh, era quello di qui. Aspetta, devo prendere la rincorsa. Ah, è vero, nemmeno posso farlo con di Yoshi! Addio, Dio, fratello. Tanto dovrebbero entrare tutti e due alla fine, mi sa. No, eh, quello sì, conta sì. come è morto. Sì. Ah, no, è vero, è Hai visto. Bene, allora non ci dobbiamo preoccupare. Fai yes. anche glitter il tuo. Tanto <ride> lo dovrei riprendere al volo dopo. Quindi. Solo che questo rimarrà sulla palma per sempre Aspetta, no no no Yoshi, in qua okay. Yoshi. Uff. Uff Aiuto eh, Ti salvo perché tu sei quello più fragile <ride> Guardami Sto volando Tanto Mi è finito Il mio effetto è finito Eh vabbè uh, No, lo, lo, posso prend... lo, no posso... lo prendo io perché tu No, vai, non funziona più fino. Funziona soltanto in Mario Bros Wii Poi l'hanno corretta Ho ah, okay. capito che bravo, non importa, non ci serve più. Era solo per quello. Sì. non lo dire nessuno. Vabbè, andiamo qui. Qui credo che bisogna assentare per forza. Per è A questo punto, Pupu. ah, è vero, qui non serve. Si sì, serve il Fungo. No, no, guarda, ah anzi, sì, è vero. Dobbiamo lanciare il cupa um, che hai mangiato. Aspetta, che ma piacere vedere io i veri speedrunner. Come lo fanno? I <ride> Cos'è? Torni indietro, così prendi il cupa. Io, sì. io vado un attimo avanti e prendo il cupa. Il cupa che hai ucciso. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo qui. No, dov'è? Ah, yes. Baby, io made out of autocupa. Oh no! Aspetta. Attenzione, aspetta. che Cosa ti lanci? No, perché? Vabbè, ci. Perché ritorniamo sei stupio, qui. Comunque. Ok ragazzi abbiamo preso il cupa più o meno Ma tanto sta uno qui No voglio questo allora, aspettiamo il Era tutto calcolato okay. Non ti devi preoccupare <ride> La precisione proprio con cui l'ho fatto è stato No maniocco. Vabbè tanto basta aspettare qui Ecco trrr, trrr, Letteralmente Ok questo è molto facile da prendere No aiuto Come no Ok Bene, ora possiamo speedrunnare. Abbiamo tagliato tipo 30 secondi di, di livello perché c'era pure un checkpoint. Che poi tra le sfide post-game c'è cioè un, uno fai questo livello entro uh, 20, 75 uh, secondi. che salva! E io l'ho fatto quindi dovrebbe essere in situ. Sennò che non capisco da dove si Grazie. sale. Dai. Si sale così, guarda. Ti no, andiamocene, basta. Okay, <ride> Come hai fatto, scusa? Sì Marco mi stai. Uccidendo! Vabbè Ma vuoi aspettare un attimo Camilla, sempre sta fischi cosa pisci Ieh pisci Bene Yeeeh è stato tutto perfetto Non Zit. siamo morti neanche una volta Sì E per colpa di nessuno Ok, andiamo al prossimo livello. Questo era quello subacqueo Sì, questo è quello. Il Dragon Anguilla, di cui Francesco ne sa qualcosa. Dranguilla si chiama. Ah. Eh sì, è quello di Mario Parti 10. Eh. <ride> Francesco è un esperto di... Eh, perché mi stai chiamando col mio nome? Perché, perché dai nomi tizi è troppo lungo da dire. Ehm... Um, ma ah, devi chiamare col mio nome da youtube ah. Dynamite eh, è un esperto di, eh, di tragitto che fa il il Dragon Villa <ride> mentre cammina no oddio ma quanto è forte la corrente infatti bisogna andare da qua eh, con tre palle di fuoco si ammazza Eh. Nah. credo Ah no, eh. Io mi ricordo così. Mi ricordo che una volta l'ho ammazzato, mi sa che era per la, la superstella a sto punto. Due andiamo avanti. cerchiamo di non farci uccidere. Che il dragon guilla ha un hitbox tutta particolare. Che.. Ma in realtà lo arranti solo con le palle da coppa. Sì, eh. lo so, madonna. Non mi devi correggere. Eh. Oddio. Eh, meglio non prendere quello andare subito qui ecco così, Invece. ecco se perdo il power up eh, eh, ho già prodotto cosa che, cosa che faresti solo tu ah tra l'altro cosa perdere il power up mm. allora no no no no <ride> non hai capito tu come si fa allora Vediamo un reverser e uccidere tutti <ride> come tu faccio sotto, io? vai sotto <ride> dai dai dai dai dai non mi uccidere Muore. Oddio perché è così veloce? Perché lo devi colpire in faccia per rallentarlo. Ah, ok. Non ti, ti sfido, ecco. Eh. <ride> Oddio. Sì, um. ne appaiono due, viola che non so che cosa sì, cambia. E quelli veramente non viola, che ne sono due. No! Ok. Io lo faccio andare veloce così se ne va. Ecco, via. Uff. Uff. Ok, si allontanano quelli gialli o spalle. Vabbè uh, allora è andato tutto bene Sì Easy sì. come livello alla fine E Se questo hai... era l'ultimo livello subacqueo di tutto il gioco spero Vieni ti prendo. porto io No Vabbè allora niente vita per te No io... <ride> questo perché? Perché devi fare le cose in testa tua boh. Yep Non singhiozzare ok? Bene, ora uh, sconfiggiamo Coso, Larry. L'originale le, le, Larry. No, perché va indietro? Ho sbagliato. Acque frizzanti Casa Todd che non cambia niente, almeno credo. Sì, non cambia niente, non è come um, in Super Mario Bros. Wii che uh, ci sono dei top tu, tu vedi Todd, felici. Tutti tristi non mi piacciono, devono tutti morire. Yeah. Scusate per i, tutti i rumori di sottofondo, però purtroppo Marco è stupido e quindi a causa di questo succedono, ste cose togliamo il fungo. Sì, è no, perché il fungo? Perché è quello più utile? Togli la, la ghianda P che ho paura di usare. Si, sì, scemo, no tolgo questo allora perché la ghianda p è, è la cosa per nabbi non, è... non è una cosa per nabbi è una cosa utile Io non la voglio non la voglio sprecare allora perché non esiste a perché tua detta è per nabbi il personaggio è stato creato per i nabbi anche la ghianda p è per nabbi ma almeno è utile a qualcosa anche tua detta è utile no Tra mia... è letteralmente la easy mode tua detto. e quindi è utile da usare perché Sentila. non ti fa male. Lasciamo perdere la gamba P io non la butto così. Ok, molto easy fino ad ora. Possiamo andare. Io ora inizio no. la parte veramente fastidiosa. Mio. E eh dai, eh, servi a me quello. No, non servi a te pure perso l'ho fatta apposta, apposta per farti capire il valore degli oggetti. <ride> ok, veramente una, una persona brucia i soldi per far capire che i soldi sono inutili. Quindi, appunto, io brucio la gente per farti capire che sono inutili. E la vera cosa è lo spirito. Il brutto. Okay. o lo spirito del singolo se giunti da solo. Però non importa vedi poi ce ne sono altri qua. ah già che qui è un po' difficile perché Neh, ci sono due no, no perché vedi e poi fai così. <ride> wow è stato molto utile ora damage boost perché non non no non no no no sono no sono In effetti era inutile, cosa c'è in, in questo tubo? L'altra moneta stella Ups, no no C'è però la tua morte E anche la mia Bene, ci ritorniamo in quella stanza, inutile In realtà nemmeno volevo andare in realtà Punto è inutile tanto Vabbè, taglio Ok ragazzi, siamo tornati E stavolta non entriamo nel tubo perché non ci va No, perché è inutile, non c'è nulla questo tubo dovevo entrare No, veramente Questa so, non è, è neanche riuscita. la sezione E' eh, quando... E poi Non è neanche la sezione finale Quindi la prossima moneta stella sta Più avanti Però non in questa scena Questa scena? Questo quadro almeno Questa qualcosa. sezione mh, Non lo so Scena Mi piace di più Ma non, non si infla Lo Non so Beh, veramente se cerchi nel dizionario C'è scritto Ci sono vari significati In effetti Solo che non, non rispecchia quello che indico io. Aiuto! Basta pignoletto. non fai come me. Dovrei concentrarmi. E okay, aspetta, non entrare. Perché? Non entrare, perché là si va avanti. È qua da qualche parte. No, non si va da nessuna parte. Poi l'unica. Gli, gli unichi sì, certo. Gli unici collezionabili di questo gioco sono le monete stella, quindi.. Basta che prendiamo quelle. E la prossima è qui. No, no, no, no. Grazie Marco. Non ho fatto apposta, ho premuto giù per sbaglio. E la mia, mia batteria è scarica. Vabbè, ora speedrun mode. Qualcuno prendi il fiore di fuoco, bene, vai. Qualcuno prendi.. Marco? Sì. Davvero? Yeah. Ora sconfiggiamo Morton. Tante rede Morton? Davvero sì. Marco? Arriviamo Roy Basta Wendy, hai rotto le scatole E <ride> che ecco, andiamo? Ok, uccidiamo Larry Molto Forgement Ehi because... hey, Iggy Sei dimagrito Ok, non fa più ridere, basta <ride> <ride> Abbiamo quasi esaurito il Bowser, ottimo, manca solo uno Che okay, non mi ricordo qual è Quindi spammo un po' di questo e basta LOL No Ah. Questo è più difficile da spawn killare perché ci sono le fontane No nah. Sì nah. Dai bro, Easy Easy, bro easy Easy Lemon Scusa, Ok con questo abbiamo finito il mondo 3 E quindi... ora andremo Non avanti perché torniamo indietro No Sì Quindi nella prossima parte inizieremo il mondo Qua mi ricordo come quattro. si chiama eh, Quello di Gaccio non me lo ricordo neanche neanch'io oh, Grazie Che grazie ne te ne prega dei mondi Ah giusto è vero Prima di andare avanti Cosa no non andiamo al mondo 5 Andiamo al mondo 4 Hai ah, ho tutte le monete stella Delle acque frizzanti Vuoi salvare? Ok andiamoci. Non narrare tutto grazie Ora se, dobbiamo tornare a quel bivio in cui abbiamo lasciato il mondo 4. Solo che è modo ad arrivarci. <ride> ok. A che modo ad arrivarci, siamo arrivati. Bene. Qui c'è anche la casa di vita che però la prenderemo forse un'altra volta. Anche se andassimo al mondo 5 non possiamo usare il tubo perché non, ci, non abbiamo ancora esplorato il mondo 4. Quindi ora abbiamo sbloccato il Quindi nella prossima parte faremo la prima metà del ghiaccio candito. E scopriremo un nuovo uh, tipo di Yoshi. Il, la, la, seconda cioè parte, la seconda parte di sto mondo è molto lunga Guarda Come si fa Aspetta. L, l credo. Cioè guardate, dopo, dopo il primo castello ci stanno tutti sti livelli Più l'uscita segreta mm. No, eh, un attimo, quando era più l'uscita segreta di questo coso? Vabbè non importa, no. quindi ci vediamo alla prossima Ciao